Se apre una porta il video finisce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 regole cerchiamo di non fare cazzate magari potrebbe essere una buona cosa <coughs> Oh oh, oh oh oh oh Non ho capito se era un bot o se era un nemico Io nel dubbio piglio materiali e me ne vado Una cosa veloce, una cosa veloce, una cosa veloce Una cosa veloce, grazie Ok, stiamoci un attimo qua, facciamo un po' gli ignorri E curiamoci, non posso passare qui perché è chiuso Velocemente in questo piccolo intermezzo Vi ricordo che siamo ogni sera live Alle 21 sul sito Viola, vi lascio in descrizione Nella sezione live streaming Il link dove potete iniziare a seguirvi Perché ragazzi stasera giochiamo assieme Non solo a Fortnite ma anche altri giochi, vi aspetto Perché non stiamo calmi? Allora mi serve un po' sta roba, grazie, grazie, grazie Posto via! A mi sembra di aver aperto porte, eh Non sto impazzendo Chiudiamo, grazie ah, Ok, questa zona la odio perché è piena di porte non... Devo stare attentissimo a quello che sto facendo, ragazzi Perché da un momento all'altro potrei aprire una porta Infatti qua già mi stava venendo l'istinto spontaneo Oh, oh, oh Poi sta tutto... stanno tutti sti bot non giocando i squad, eliminare tutti questi bot è veramente un casino Andiamo sopra Che okay, sta uno con la barca, finché sta giù, a noi non interessa Allora, qua sta una porta, lo so no. Il problema è questo, che sono molto rallentato in tante tante azioni Ok, sentito qualcuno lì giù Ok, effettivamente qualcuno ci sta giù uh, Vabbè, uh, le paddine qui me le tengo Dai, dai, dai, fai la cazzata Fai la cazzata, no Dai, hai a la lutare, dai Mi è venuto il panico, ho smesso di costruire Perché per un secondo ho detto E se per sbaglio faccio una porta Però effettivamente se faccio una porta non è un problema L'importante è che non ci entro Ragazzi giocare con queste sfide è sempre difficile Perché ti blocchi, cioè mentre giochi Ti blocchi perché hai paura di perderle, capito? È veramente un casino Io poi prima questa sfida l'ho provata varie volte Ma l'ho persa tante tante volte perché non è facile Ve l'assicuro Comunque andiamo dai Vediamoci tutti questi oggettini Non so se andare in giro con un elicottero sinceramente Aspettiamo che apre lui Ok, andato. A posto. So che a breve incontrerò gente non molto simpatica, per ora sto ancora incontrando gente che non tryhard. Ma è questione di tempo, lo so, ragazzi. Fortnite lo conosco fin troppo bene. Ok, diciamo che in zone così aperte il pericolo di incontrare una porta <ride> da aprire è abbastanza bassa. Quindi cercherò, insomma, per renderci la sfida più difficile perché altrimenti non c'è quel peperino, non c'è quel... Poco che ci fa piacere Insomma cercherò di andare in una zona dove ci sono delle porte In modo da poter fallire la sfida Altrimenti ragazzi non c'è lo sfilzo. Insomma aprite grazie. Allora Uh Scaretto bello come piace a noi Così questo scaretto mi ha fatto tornare in mente i vecchi tempi Che bello Una crash pad e una pozza piccola A livello di cose non sto messo benissimo Cioè di cure e tutta questa roba qui sinceramente Però eh, Cerchiamo di fare del nostro meglio per trovarle per esempio a Frenzy sarebbe molto divertente giocare con questa sfida, eh infatti già vedo un tizio. Mm. A Affrenzi un casino perché quella zona è pienissima di porte Ho visto un nemico che è scomparso Credo che ve l'avrò zoomato In editing È inquietante Non pensavo che non mi caricasse i nemici a questa distanza Fortnite Dopo l'ultimo aggiornamento hanno cambiato un po' di cose L'hanno stranito Non lo so che hanno combinato Ok Vorrei potenziare il mio fucile a pompa Però non so se è una grande idea sinceramente Perché non ho tanti materiali Non potrebbe diciamo essere una coppia da vincente sta cosa Ok che avrei il fucile a pompa epico Però vabbè dai ce lo possiamo permettere Non fa niente Mi faccio un po' di materiali L'importante è che poi abbiamo un buonissimo set. Così, veramente spacchiamo Scar e fucile a pompa. Veramente andiamo una bomba. Ok, facciamoci tutti questi materialini qui. Che ci servono. Ne abbiamo utilizzati tipo 450 in totale. Quindi comunque sono tanti. Ok. Grazie A posto così Io mi rifaccio i materiali Mentre voi fightate. Eh, nella speranza che non mi arrivi nessuno Alle spalle Altrimenti mi, mi lasera Sì, sì, ragazzi Tranquilli Vai, vai Divertitevi Sì, sì Trajardate Fate le vostre cose io, io sto qui Intanto io Io luto un po' eh. Che mi serve la roba L'elicottero potrebbe diventare Un po' più pericoloso Oh, Ci ha dato un colpo quello Bellissimo Rip Non tanti Giochiamo principalmente di legno Però almeno posso muovermi Ok, se andiamo là Credo che un paio di kill Ce le facciamo Quindi ci conviene andare Potrebbe stare là dentro il tizio infatti sta là dentro Che fa? Cerchi di buttarmi a terra? Cadi cadi Mamma mia quanto godo se ci faccio cadere Peccato L'ha mandato via in una maniera bellissima Tra l'altro Modifica uh. Sta arrivando un altro elicottero. Però se ce ne vogliamo andare io non mi offendo guarda fra, sta arrivando un altro elicottero Che dici? Evitiamo di fightare tra di noi? Che quello è pericoloso Eh, ok Vabbè, cercano di farmi cadere Vabbè È eh, una gull trooper Ergo un tryharder Non di certo una persona forte Soffi i materiali però Ok Cioè, avevi pure la jump Cioè, avevi Grazie Madonna. Ci devo colpire? Dai, almeno uno, almeno uno, almeno uno. Vabbè, è ridicolo però. Ma che c'è? Ca... Ma che c'è? Ca... Ma serio? Cioè, questo tutto che flexava, no? Tutto che flexava. Era pure di season vecchia. L'ho visto dal, dalla skin. Era una season non, non troppo... Vecchia ma neanche troppo recente Mi pare la season 9 se non voglio dire Stupidaggini boh vabbè ok contento Lui peccato uh, mi sarebbe piaciuto Avere quella kill specialmente perché non era forte Ragazzi per come giocava e eh, però ragazzi Ancora niente porte aperte devo dire la verità Mi sto stupendo mi sto stupendo di me Stesso perché sinceramente io sono Del tipo che a un certo punto si dimentica la sfida E, e, e manda tutto a rotoli Come ho fatto più volte diciamo Durante queste, queste sfide e il fatto Che ho solo un medikit per curarmi non è Una grande cosa non voglio restare white nella mia esistenza Ti prego ci sta qualcosa qua dentro? Ci sta una chest. Ok La safe è più veloce di me La safe è decisamente più veloce di me Quindi devo Imposto la corsa automatica E faccio fare a tutto lui Quello se mi vede Mi, mi tiene in safe Non mi fa uscire Per ora devo cercare Di non farmi vedere Però pure lui sta a farmare Quindi volendo Qualche colpo ben assestato Potrebbe veramente rifarlo. Ah eh, infatti Ok no, no no no no no no, Non ti fa niente di quello che ti vuoi fare Non ti vuoi fare niente Sorry, dude Ma no È arrivato un altro È arrivato un altro È arrivato un altro L'ho sentito con lanciarazzi Due tizi senza cure Non me li posso permettere Si è bloccato Stesso sulla mia stortura, Dai, che noia Ti odio Questa cosa mi farà malissimo Mi farà malissimo proprio Quanto leva due? Ah, lo tengo alle spalle Bello Scatole. Diciamo così. Che scatole sul serio. Se solo avessi potuto avere una visuale migliore. Di certo non l'ha serato. Non mi do il lusso di dire questa cosa. Però l'ho fatto male. Ok. Forse questa cosa lo ha fatto troppo male. Resta in safe, resta in safe, resta in safe, rest in safe. È andato, è andato, è andato, è andato. A meno che non ho la spara bene, è andato. Dammi la kill. Dammi la kill. Ma serio? Ma! Dai, perché mi devi far fare questa cosa che io odio? Sta arrivando un razzo, vabbè. Siamo uno verso uno, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non con un tizio là sopra Ti prego, non con quel tizio là sopra e non senza materiali Sì, ma figurati se qualcuno mi ha lasciato qualcosa Apriti! Fammi andare, fammeli andare, grazie Mi stai prendendo in giro, ti prego Gioco, gioco, cure, ti prego Finalmente Ok, ora mi sento un po' più a mio agio di andare a fightare Specialmente perché mi sa che sarò costretto a fightarlo proprio Cioè, seriamente, non credo ci saranno mezzi termini a sta cosa Vediamo È lì? È lì, è lì, è lì Ok Non voglio darla per vinta perché non è decisamente vinta Però ci aiutiamo a vicenda, eh Che brutta mira, che poteto aim Oh, se solo ci fossi riuscito Oh, sta calmo, sta calmo, sta calmo con quel coso Sta molto calmo. Ok, sbagliato a ricaricare. Sbagliato a fare la cazzata. Ok, sa giocare, sa giocare. Di vecchia sì, sono pure lui. Ma io forse sono un po' più forte. GG, guys. Sfida vinta. Si apre una porta e il video finisce.